In questa registrazione vedremo come si cerca una banca dati. Le solite due raccomandazioni, essersi autenticati e se si lavora fuori dalla struttura universitaria aver installato la VPN. La banca dati si può ricercare attraverso la ricerca semplificata, ma la cosa migliore è cercarla attraverso il menu cerca banche dati. In questa pagina vediamo come le banche dati possono essere cercate per disciplina. Seleziono ad esempio Arte e OneSearch mi fa vedere le banche dati che, so, che ha trovato per la disciplina Arte. Oppure è possibile fare uno scorrimento liste a partire da una determinata lettera. In questo caso OneSearch mi recupera tutte le banche dati disponibili a partire dalla lettera che ho scelto. La cosa migliore è quella di inserire direttamente il nome della banca dati. Cliccando su accesso online ho immediatamente visibili le note pubbliche, in questo caso che la risorsa è accessibile dalla rete di Ateneo Unisi. Cliccando sul nome della banca dati vengo portata direttamente nell'home page della banca dati, vengo riconosciuta come eh, Università degli Studi di Siena e da qui posso fare le mie ricerche.